Una veloce occhiata all'interno della nostra organizzazione può eh, chiarire benissimo perché questi drive condivisi sono cruciali. Ecco, Noi abbiamo per esempio i, la modulistica docenti che è il nostro drive condiviso più importante di tutti, qui troviamo per esempio i modelli per i BES e i DSA, i moduli per fare per esempio richiesta di permessi di ferie e così via, tutte, tutti i modelli per i verbali di scrutini e i modelli di progettazione eh, se io torno agli altri drive condivisi c'è un drive condiviso che contiene le istruzioni per operare con il registro elettronico eh, ci sono dei drive appositi per raccogliere le risorse create dagli insegnanti, ci sono i drive delle varie commissioni e poi ci sono i drive di progetto come per esempio il progetto dell'orientamento in entrata e il progetto della notte dei classici ecco questo dà un'idea eh, di quanto siano importanti dal punto di vista dell'organizzazione istituzionale questi drive condivisi.